Andrea, nei giorni scorsi ci hanno chiesto di fare ulteriori confronti tra diverse scarpe. Mi sembra di aver eh, visto in uno dei video di qualche giorno fa che avremmo eh, fatto anche confronti tra eh, scarpe di diversi marchi. L'abbiamo veramente detto? Io sì, l'avevo detto, lo sto spingendo sta cosa. Però, però possiamo continuare a di gli stessi marchi per ora. Più che altro il problema di fondo è che non abbiamo tantissimo tempo e non cerchiamo, me l'hai insegnato tu, di acchiappare like. Noi lo facciamo perché ci piace questo uh, mestiere. Sì, è vero, però secondo me anche è anche più semplice tante volte fare il confronto tra due scarpe praticamente uguali ma di due marchi diversi. Oggi facciamo un confronto ancora tra lo stesso uh, marchio di due modelli diversi, stiamo parlando in casa Puma delle... Velocity Nitro 2 e delle Deviate Elite che hai utilizzato in diverse condizioni, cosa ne pensi di queste due scarpe? Ecco abbiamo voluto fare la... il videoconfronto tra queste due qua perché sono due scarpe relativamente simili ma con utilizzi assolutamente diversi mi sono trovato bene con tutte e due eh, mi hanno stupito le, le Deviate uh... Per un caso che dopo ti spiegherò, per il resto eh, diciamo che ormai il nitro l'avevamo conosciuto e ne eravamo rimasti entusiasti. Secondo te Andrea, arrivando alla sostanza della questione, a chi sono adatte queste due scarpe? Ma eh, sono scarpe comunque per atleti leggeri e per atleti neutri, eh, perché comunque la, la velocity un pochino cede, eh, non ha controllo della pronazione, quindi sono scarpe per atleti Leggeri e non pronatori, mentre le, le Deviate sono scarpe per atleti veloci e leggeri. Veloci intendo almeno tutti i 4,30, secondo me per apprezzarla al meglio, e leggeri diciamo sotto i 75 kg soliti. A livello di peso del podista amatore, fino a che peso suggeriresti le eh, Velocity e fino a che peso suggeriresti le elite? che per fare i lenti secondo me sono super le, le velocity eh, anche per atleti sotto i 75 kg sopra i 75 kg secondo me si possono usare anche per fare qualche ripetuta eh, e van benissimo mentre le, le Deviate, le Nitro Elite secondo me sono scarpe per atleti leggeri e basta atleti che pesano più di 75 kg li vedo un po' male diciamo, sono scarpe relativamente scariche, non hanno così tanta schiuma da poter sostenere un over 75. Invece venendo ai vari componenti della scarpa, so che io parto sempre dalla tomaia, dal, dal sopra fino al sotto, cosa ne pensi delle due tomaie e quali delle due secondo te vince? Non, non vince nessuna delle due nel senso che sono praticamente diversissime, una la Velocity ha la tomaia molto classica che rende la scarpa comunque comoda, essendo una 2 la rende abbastanza morbidina. Quella della, della De Vieta invece mi, piace, mi è piaciuta un casino, è trasparente, è molto, molto racing, forse è una delle più racing che abbiamo provato per darvi un'idea alla, alla stessa tomaia. Della, della Next di Nike chi ha provato la Next uno sa di cosa sto parlando questa credo che sia ancora più trasparente e non ho notato cedimenti durante la corsa nel senso è talmente leggera come Tomaia che potrebbe dare l'idea di riperdersi un po invece no invece a, a livello di linguetta e di allacciatura come le hai viste secondo te sono di fatto simili nel, nel modo in cui <ride> vengono queste scarpe allacciate la velocity senza infamia senza lode è molto classica e si allaccia benissimo senza problemi questa è scarpa racing ha un po' di come si dice di, di cuscinetto qua sul, sul collo del piede che non mi dispiace per quando stringi forte le scarpe che così non ti dà fastidio e la linguetta è praticamente quella solita che stiamo apprezzando adesso nelle scarpe racing che non si spiegazza tutta quando le allacci quindi non dà problemi e, e va benissimo così se devo fare un po' un appunto, secondo me le, le stringhe potevano essere un po' meglio, eh, però vabbè. Sì, chiaro che per una scarpa premium, anche se in realtà a livello di pricing è eh, venduta leggermente a un prezzo inferiore, ci saremmo aspettati qualcosa di meglio. Le stringhe sono proprio classicissime, non si slacciano eh, per carità, quindi fanno il loro dovere io copierei quelle che stavano facendo adesso tutte zigrinate che mi piacciono tantissimo per il bloccaggio della, della stringa invece Andrea a livello di intersuola come l'hai viste, Secondo te sono comparabili oppure eh, proprio per il fatto che una delle due ha una Piastra con fibra di carbonio quindi il comportamento della corsa è mediato da questa cosa una è migliore dell'altra. Intersuola la, la velocity ha un pezzo il pezzo inferiore di gomma diciamo molto, molto classica e un pezzo di la parte superiore è quella col nitro che ormai sapete tutti che stiamo decantando da un bel po la deviet nitro invece ha il il Nitro Elite che è una, una roba clamorosa, è davvero particolare, sembra uno Zoom X ancora più, più morbido perché si, si schiaccia davvero con una facilità estrema, quindi anche essendoci meno schiuma rispetto alle, alle Vapor, risultano comunque molto morbide e riposanti. Questo è secondo me il punto che dicevo che mi ha abbastanza sorpreso, pensavo che essendo così basse fossero una scarpa da gare da 5-10 km, invece secondo me una mezza maratona ma mazzarderei a questo punto per gli atleti più leggeri anche per la maratona. Secondo me sono i tre liti, qua è clamoroso e vince sulla, sulla velocità. Sì, Invece, un aspetto molto molto rilevante: e ci chiedono in Instagram in messaggio diretto un'opinione a livello di comfort, quale delle due secondo te è migliore? E spazio nell'avampiede, come l'hai vista? Spazio nell'avampiede direi che è giusto così, non, non stringono, non mi danno problemi. A livello di comfort, ripeto, la Velocity ha una tua maglia molto coccolosa, mentre la, la Devieta ha questo Nitro Elite che ti fa, ti fa stare dentro la ciabattina, quindi direi che a comfort siamo, siamo tutti e due a livelli super, ma per motivi diversi. Invece, dal tuo punto di vista, a livello di eh, grip, sappiamo che è una delle migliori di, del mercato, eh, come hai visto eh, queste due scarpe e secondo te quale delle due vince nei cambi di direzione? No, allora se parliamo di grip secondo me quello della, della Velocity è, è meglio perché è una gomma un pochino più morbida Uh, fa molto più grip, si è consumato anche un pochino più velocemente. Quello della Deviet Nitro è un pochino più duretto, è diciamo per gare su asfalto, l'ho sentita scappare un pochino sulla pista bianca, è ovvio che la Velocity l'ho provata su ritmi massimo tra i 20, e invece la, la Deviet Nitro l'ho utilizzata a gare anche sotto i 3 km, quindi... Diciamo che anche lì cambia un pochino. Una domanda molto interessante invece a livello di qualità prezzo, quale delle due suggeriresti? Io non so se avete visto i prezzi di, di queste scarpe, ma sono clamorosi. Infatti secondo me quello che avevamo visto ai tempi con, con Oka e con i, con i codici sconto che c'erano in giro erano davvero imbattibili. Ad oggi credo che davvero non ci sia un marchio che costi così poco, quindi qualità prezzo credo che siano al top del top, non credo che ci sia in giro niente di meglio. Una scarpa da listino di 200 euro, col carbonio dentro, con queste qualità, e adesso è già a 160, credo che sia abbastanza introvabile. Stessa cosa questa, la, trovi, la Velocity la trovi sugli 85 euro adesso, ed è uscita da due mesi, due mesi e mezzo, tre mesi, quindi... Direi che, che ci si potrebbe fare la scorta tranquillamente. Sì, sembra che comunque stia prendendo piede anche in Italia, sebbene chiaramente solo gli early adopter eh, la scelgono perché comunque ci sono anche dei marchi più affermati. Puma è entrata sul mercato soltanto da due anni. L'avevo già provato prima con le, le FAS, il modello FAAS, se non so se ti ricordi, io le avevo già provate. carine, niente di che. Io credo che davvero adesso con il Nitro abbiano fatto un gran colpo, bisogna capire, questo prezzo sicuramente super competitivo le farà provare a tanti, devo dire che su questo sono contento, molte persone le stanno usando, si erano fidati di noi con le Rincon per dire o con altre scarpe, avevamo diciamo, dato anche noi una spinta al mercato e devo dire che anche con queste le sto vedendo ai piedi di tanti, e devo dire che non ce n'è uno che si è lamentato dalla scarpa quindi direi che eh, facciamo video verite e niente, sono contento invece a livello di durata secondo te quale delle due dura di più e comunque eh, cosa ne pensi in generale della durata di questo nitro? sinceramente non sono ancora arrivato ad usarle eh, fino a fine vita eh, diciamo che la, la Velocity ha un po' più di Nitro non premium e un po' di, di mescola normale secondo me lei durerà 600-700 km sicuramente durerà un po' di meno la, la Deviet Nitro devo dirti che anche non è così poco flessibile, guarda come, come si flette rispetto alle altre scarpe col carbonio si sente che c'è il carbonio ma non si sente così tanto fletta abbastanza e anche quello secondo me gli dà una buona spinta poi in gara va bene grazie Andrea nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni cerchiamo anche di acchiappare dei like quindi ovviamente dobbiamo pensare se vogliamo davvero fare un confronto multimarchio quali sono le, i marchi che eh, vorremmo confrontare e secondo te qual è la prossima recensione che fa più di 20.000 eh, views? Potremmo fare una roba del tipo che qualcuno qua sotto commenta una scarpa una scarpa e chi si prende più, più like potrebbe essere il prossimo video, come roba non è male secondo me. Potreste anche dirci due scarpe dello stesso marchio anche perché poi fondamentalmente queste due qua sono due scarpe che possono entrare in rotazione insieme con un'altra scarpa magari più da lento per chi pesa di più quindi potremmo anche pensare di fare una roba del genere. Poi chiaramente montare i video alle 5 del mattino, avere mille visualizzazioni, eh, non è forse il massimo del, della vita. Comunque grazie Andrea, Stay Strong, Keep Running, ci vediamo alla prossima, andiamo a berci un coffee. Intanto vi ringraziamo per i coffee che arrivano. Eh, secondo me devi pensare quale è il secondo, il secondo paio, perché comunque il canale sta crescendo. Un paio di Silver, le Nike Air Max 97, allora grazie. Va bene, grazie ancora, ci vediamo alla prossima, ciao!